ma una cosa fantastica che secondo me è... si è spenta la luce aspettate un saluto a tutti qui Dago Pippo finalmente facciamo un video serio di informatica tecnologia tutto quello che ci piace perché oggi volevo insegnarvi un, un accessorio che non usiamo molto molto spesso secondo me e ce l'abbiamo tutti integrato nel nostro uh, smartphone Ma secondo me non tutti lo usano Almeno io penso Poi magari se qualcuno lo usa Mi può scrivere qui sotto se eh, lo usa spesso Come lo usa E se secondo lui è un aggeggio Che si può utilizzare più spesso Allora io non faccio spazio Così vi faccio vedere Stiamo parlando di questa Aspetta ve la faccio vedere un po' meglio Si parla di questa barretta qua Che abbiamo sul nostro Uh, smartphone Android ve lo faccio vedere praticamente voi avete usate questo questo pulsantino qua questo pulsantino qua si chiama Google Lens Google Lens è una bomba atomica secondo me eh, basta andare giù e con questo può scannerizzare praticamente qualsiasi cosa facciamo alcuni test per provare qualche cosa infatti qua sotto se po potete vedere abbiamo traduzione testo cerca compiti acquisti luoghi dove mangiare dove mangiare è una roba secondo me è fantastica perché basta scattare il foto di un, di un cibo e nel dintorni vi dirà dove si può trovare quel cibo oppure luoghi andate puntiamo un edificio cioè vado così punto un edificio e lui mi fa vedere le recensioni di quel luogo facendo sempre clic oppure possiamo andare su cerca non sappiamo che cos'è un oggetto allora io vi facciamo una prova io metto questo qua che non sappiamo che cos'è è un aggeggio molto strano lo metto qua io lo faccio così vi faccio vedere scatto una foto e eh, guardate ma è un mouse <ride> vabbè a parte gli scherzi dai eh, vi fa vedere dove potete comprare questo tipo di mouse potrebbe essere uguale o simile. Quindi vi dà tutta una ricerca su dove trovare questa cosa. Fantastico. Riproviamo. Prendiamo qualcosa di più, più difficile. Prendiamo le mie, questo tubo qua che non sappiamo che cos'è. Non sappiamo cos'è. Allora facciamo così. Andiamo, clicchiamo, foto. Eccolo qua. Si tratta di palline da tennis, sì perché io sono stato all'ATP Final di Torino dove c'è stato un evento spettacolare e ho comprato le palline da tennis, molto molto bello. Quindi in questo modo possiamo anche non solo sapere dove comprare ma anche che cos'è l'oggetto. E non è per niente, per niente male. Ma una cosa fantastica che secondo me è... Si è spenta la luce, aspettate... Secondo me una cosa fantastica è il pulsante traduzione, perché traduzione secondo me è, può essere utilizzato in tantissimi modi, tipo avete un qualche istruzione o qualche testo di un'altra lingua, ma qualunque, qualunque sia, perché basta qui sopra, basta andare a cliccare la lingua che, di cui abbiamo bisogno e trasmetterla in italiano, quindi... Cioè già adesso vedete, qua mi sta facendo vedere che il risen. vabbè si dice Ryzen, vabbè, rileva lingua metto in inglese. Zen, vabbè, vabbè, questo non è una roba da tra tradurre, vado a prendere qualcosa da tradurre. Allora, non avendo chissà che testo da scritto da tradurre, io ho preso questo, questo quadretto qua dove c'è scritto Think Happy e be Happy, una roba del genere. Vado a fare così. E guardate pensa felice è felice è felice vabbè non lo vede però sì felice in teoria però possiamo anche noi un po' tradurre un po' quello che pensiamo comunque secondo me è una roba fantastica vedete anche anche i cuoricini mi ha tradotto in rosso infatti possiamo parlare la foto magari se non vogliamo stare lì a leggere così facciamo la foto e poi ce lo leggiamo con calma eh, nella nostra foto possiamo anche ascoltare cosa dice pensa felice felice pensa felice felice pensa a te che roba posso anche aprire in traduttore condividere posso fare un milione di cose con questa, con questa tecnologia qua e poi una cosa fantastica che ho visto magari può servire anche a qualche alunno di scuola che non sa qualche cosa tira fuori eh, vabbè sto insegnando cose che no, non fatelo eh. tira fuori il telefono di nascosto e non sa una domanda Praticamente basta andare su compiti perché qua c'è anche la sezione compiti Io adesso vi faccio, vi faccio vedere qui, per esempio, io ho scritto da quale mare è bagnata l'Italia Una roba a caso, faccio la foto della domanda Come vedete, aspettate vediamo se si vede Allora, da quale mare è bagnata l'Italia, vado qui sotto e ho la risposta la risposta, quindi, quindi cioè, è una roba fantastica. Quindi, noi in questo, in questo smartphone che usiamo tutti i giorni abbiamo delle funzionalità assurde che magari non usiamo semplicemente. Quindi, perché non utilizzarlo visto che ce l'abbiamo in mano tutti i giorni? E per chi possiede iPhone, e beh, quello può tranquillamente scaricare Google Lens e, e quindi ce lo avrà anche lui. Penso che Siri eh, sappia, sappia fare queste funzioni, ma non lo so, perché io non ho iPhone, quindi eh, volendo c'è anche per iPhone, ma per chi ha Android ha queste funzionalità. Quindi io volevo farvi vedere questa funzione, vi farò vedere altre funzioni in cui, perché io quando sono stato in Turchia per questa roba qui del, dei, dei capelli, del trapianto, eh, mi è servita tantissimo, mi è servito anche il Google traduttore ed è stato fondamentale perché lì non parlando inglese parlano parlano solo turco allora eh, ho dovuto usare il traduttore quindi abbiamo tante funzioni di cui a volte non sappiamo di averle quindi per questo io vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto così da ricevere una notifica che è uscito un mio video e magari uno di quei video vi può interessare e vi può essere utile e seguitemi su TikTok perché farò vedere, e lì mostro anche alcuni aggiornamenti su come sta andando questa questione qui, che sono stato in Turchia e di giorno in giorno va meglio, eh, anche se sembro come ho detto un pulcino piglio, però vabbè, non fa niente, eh, fra qualche mese vedremo i risultati. E seguitemi, quindi rimanete sintonizzati. Ci vediamo al prossimo video e. Eh.